Buongiorno a tutti, iniziamo anche oggi il nostro itinerario delle commissioni, ma ci fermiamo un attimo davanti a Gesù e Cristia, fermarsi davanti a Gesù e Cristia anche un minuto, un secondo, aiuta a camminare ad affrontare la giornata in maniera diversa, più bella, più armoniosa, più gioiosa, aiuta ad affrontare le difficoltà di tutti i giorni in una maniera diversa, che essendo proprio la sua presenza in noi, proprio perché come noi abbiamo di pensiero per lui attenzione per noi come fa sempre e dico sempre ogni giorno anche se non lo pensiamo vabbè io sono arrivato faccio vedere e ci vediamo dopo eccoci qua abbiamo fatto la nostra visita Gesù e Colestia, e iniziamo il nostro percorso che chissà cosa ci donerà il Signore certo ho fatto la visita a Gesù e a ovviamente questa era un in di più perché quando mi trovo a passare da queste parti una visita un secondo non costa niente come dicevo prima anzi, arricchisce la gioia, ti dà una forza in più di affrontare le varie situazioni della vita. E perché una mattina iniziamo con la preghiera, eh, con i giovani, Che con i giovani stanno facendo stanno in vocazione da noi fatto il primo servizio la prima commissione e adesso ci avviamo a fare altre cose ovviamente le prime cose che sono la mattina è la spesa oltre ad alimentare lo spirito dobbiamo alimentare anche il corpo. Che se non viene animato il corpo, eh, non ci piega neanche bene. Quindi trovi un giusto equilibrio tra anima e corpo, alimentare sia l'anima, lo spirito. Di prima mattina, e sia il corpo. Vabbè. E mentre ci abbiamo a fare altre commissioni nel frattempo abbiamo cambiato zona della città siamo andati da una parte all'altra e... che... cosa volevo dire? questa è la nostra vita fatta dopo una brechiera mattutina colazione ognuno si fa il suo compito chi esce chi è in casa, chi fa un'intenzione, chi confessa, chi insegna, chi si prepara allo studio. I, i giovani in cammino vocazionale li andiamo a scuola, a seminario. Eh. Poi volevo dire un'altra cosa. Non potete, non potete capire... Quando mi dà fastidio a me quando cammino in mezzo alla strada e eh, la gente non sa camminare a piedi o si pianta a centro del marciapiede eh, o si ferma o si prende una strada intera in due persone ma dico io, eh, ma neanche, neanche a piedi non sapete camminare tanto, eh, un fastidio. Che farei? Che farei? Non so. Quasi ne farei. Eh. Eh. Vabbè. Nel frattempo sono quasi arrivato. Dove, dove, dove devo arrivare. Mm, non ando all'autotop. Eh, eh. Dobbiamo andare. Beh. dove dobbiamo andare? Quindi dove dobbiamo andare? Dove andiamo? Eh no, io sono arrivato. Vabbè. Eh, anche se voi è passato un... che mi vedete è passato un minuto per me è passato un'ora eh? vabbè e ci vediamo dopo voi vedete perché ho questo affanno così dopo una salita ripida mi sto facendo anche una una scala tipica eccomi eh, dalla serie non, per non invecchiare visto che ieri abbiamo fatto abbiamo festeggiato il mio primo capello bianco eh, eh sì sto invecchiando pure io eh, allora mi cerco di tenermi in forma ma dice che mh, si fa fatica a fare queste cose comunque seguitemi se fa piacere sulla pagina di facebook eh, sul mio profilo non so sto contro luce eh, sul profilo facebook e eh, la pagina che curo è eh, vita spirituale francescana e i vari gruppi che pure ho, ho messo e... vabbè e mi riprendo un, un attimo ecco mi sono fermato un attimo giusto secondo me l'età avanza gli acciacchi aumentano magari si metto così faccio meglio e dicevo chi mi conosce mi segue sui vari social vede che come io parlo in maniera molto semplice scrivo cose molto semplici a volte divertenti, a volte simpatiche eh, a volte profonde, di preghiere, di richieste che è importante essere vicino a tutti e mettersi nei panni degli altri ma allo stesso tempo dare conforto, speranza e carità io mi giro ogni tanto perché vedo che qualcuno eh, ma oramai pensano a capire che io sono un fate special eh, perché non penso altri come me si mettono a fare queste cose. Vabbè, io continuo il mio rientro in convento e non so, potresti vedere più tardi, di dopo, domani, non so.